pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati eccoci alla solennità di pentecoste ovvero sia del dono dello spirito santo lo spirito di dio irrompe e si rende stabilmente presente nel cuore dei credenti e sono inviati a loro volta a portare, a trasmettere questa esperienza d'amore meravigliosa. Potremmo dire che la Pentecoste è il fine della vita, morte e risurrezione del Signore. Egli non è venuto solo per rivelarsi e farsi conoscere o tantomeno per risorgere Lui e dirci quanto sia bravo, ma è venuto per la nostra salvezza, per comunicare anche a noi la sua vita divina, lo Spirito di Dio che ci rende figli e ci fa vivere una vita nuova. Allora, noi in questa riflessione vediamo in particolare due punti. Un po' andiamo a riscoprire il senso della Pentecoste e poi cerchiamo di cogliere qualcosa sull'esperienza della Pentecoste come Giovanni la propone nel testo del Vangelo. Anzitutto partiamo dal senso della Pentecoste. Se diamo un'occhiata alla storia, ci rendiamo conto che questa festa già esisteva nel giudaismo. Molti secoli prima era la festa delle settimane, la festa del raccolto quando si offriva a Dio la primizia del grano. Poi è stata arricchita di un altro significato, la festa cioè del conferimento della legge di Dio a Mosè sul Sinai. Ricordate? quando Dio dà le dieci parole incise su due tavole di pietra e le consegna a Mosè, le parole da custodire, vivere per stare in alleanza con Dio. Qual è l'esperienza che poi vive il popolo di Israele? Che i comandamenti sì, li conosce, ma non riesce a viverli della serie «So qual è il bene, ma non riesco a compierlo». Allora, secoli dopo, il profeta Geremia profetizzò che un giorno il Signore avrebbe stabilito una nuova alleanza col popolo, ma non più incisa su tavole di pietra, ma nei cuori. Ed eccone il compimento. Si è passati dall'alleanza di Mosè alla nuova alleanza proposta da Gesù. Infatti lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità, che in teologia è definito come l'amore che unisce padre e figlio. Potremmo dire l'amore in persona. Che significa dunque che lo Spirito Santo irrompe e si rende presente nella vita di un credente? Che questa persona prende il cuore a Gesù? fa esperienza di quest'amore di Dio, della presenza di Dio in lui, che lo rende capace di amare, lo spinge delicatamente, lo aiuta, lo trasforma, lo divinizza. Capite? Non più una legge scritta sulle tavole, ma su tavole di carne, nei cuori. Ripeto, cioè Dio dal di dentro ci rende capaci, ci spinge ad amare. Ecco, il cristiano è colui che fa esperienza piena di Dio nella sua vita. Immerso nella Trinità, unito a Dio dal battesimo, diventa Tempio dello Spirito Santo, potremmo dire tabernacolo vivente, chiamato ad approfondire nell'arco della sua vita questa unione, questo rapporto con lo Spirito che vuol divinizzarlo, vuol portarlo ad una pienezza umana e spirituale inimmaginabile, ma è chiaro che può agire a seconda dell'apertura di cuore dell'intensità del desiderio e anche del lavoro su se stesso che la persona opera. Allora uno potrebbe chiedersi, ma come faccio io a ricevere allora questo Spirito? Vabbè, io l'ho ricevuto nel battesimo, nella cresima, ma come faccio a ravvivare in me questa presenza? Dove si compra? Non si compra. Eh, si può mettere da parte formato riserve per l'inverno? No, lo Spirito Santo si invoca, si chiede. La prima lettura di oggi vediamo gli Apostoli e Maria riuniti insieme nel Cenacolo in preghiera. Gesù ha legato il dono dello Spirito alla preghiera, ha detto Il Padre non lo dà a tutti ma a quelli che lo chiedono. E lui stesso prega per questo, dicendo Pregherò il Padre perché vi dia un altro Consolatore. Per lo Spirito dobbiamo pregare, così come per pregare abbiamo bisogno dello Spirito dunque vogliamo riceverlo ci sentiamo deboli desiderosi di forza ci sentiamo freddi senza fervore o rigidi ribelli e vogliamo essere più obbedienti preghiamo invochiamo lo spirito santo spirito di dio scendi su di me È lui il motore della vita cristiana lo spirito di figli lo spirito di dio in noi secondo punto Cerchiamo di cogliere qualcosa dal brano di oggi. Notiamo che eh, i discepoli erano rinchiusi per la paura. Sono lì rintanati per la paura dei giudei, per la paura di morire, di soffrire. Gesù si rende presente lì. Il risorto entra a porte chiuse e dice pace a voi. Bellissimo. E i discepoli al vederne le piaghe gioirono. Ecco, un primo punto, vedete, noi spesso nella vita siamo incastrati nelle nostre paure, paura di non riuscire, di soffrire, di fallire, di, di poter sbagliare. Ecco, il contatto con il risorto, con Gesù è principio di vita nuova. Il contatto con Lui che è fonte e sorgente di pace, che non è assenza di problemi, ma è la shalom ebraica, una pienezza di vita che ti è comunicata. Quindi c'è un contatto col risorto, poi Gesù cosa fa? Soffia lo Spirito Santo. Ecco, il soffio ci richiama il libro della Genesi, quando Dio crea l'uomo, insuffla in lui un alito di vita. Cosa vuol dire dunque questo? Che il contatto col risorto è principio di vita nuova, cioè lo Spirito di Dio da vita nuova, comunica l'esperienza della vita eterna di Dio al nostro cuore, ci fa nascere secondo una figliolanza divina. Gesù disse a Nicodemo che bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Io mi ricordo sempre una persona alla quale annunciamo l'esperienza del perdono di Dio, della possibilità di vivere una vita nuova, un uomo straniero che si capiva Lavorava nell'ambiguo e veniva da un passato ateo, cresciuto in un paese comunista, in Albania. Quando gli abbiamo annunziato l'esperienza dell'amore di Dio e dell'offerta della salvezza per tutti e anche per lui, mi ricordo la domanda che fece quest'uomo. Ma Dio può fare questo anche nel cuore di un assassino? Ecco, mi è sempre rimasto in mente, sì, Dio può far rinascere chiunque a vita nuova, in qualsiasi tappa si trovi della sua vita. Ecco, Cristo qui si manifesta come colui che dà vita nuova, che libera dal peccato e dal male il cuore dell'uomo. Quindi abbiamo dei discepoli rintanati per la paura, il contatto con Gesù li riapre alla gioia, ricevono questo spirito che potremmo dire li risuscita a vita nuova e vengono inviati per perdonare. Soffiando su di loro Gesù disse a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete resteranno non perdonati. Cioè Cristo li invia in missione, ecco c'è una missione da compiere. La Chiesa è inviata per trasmettere la misericordia di Dio per aiutare le persone ad aprirsi a questa esperienza di rigenerazione, di vita nuova, di amore di Dio nel loro cuore. Qui questo testo è stato poi interpretato come anche proprio il sacramento del battesimo e soprattutto della confessione sacramentale che reinnesta in Dio, fa fare esperienza del suo perdono, ma potremmo anche vedere eh, la serietà, l'importanza del mandato di Gesù in queste parole, un mandato che è per tutti. Gesù qui sta dicendo, se non perdonate voi, ma chi perdonerà? Chi porterà la mia misericordia? Chi porterà il mio amore nel mondo, se non voi? Ecco, nelle pillole concludo. Vi raccontai una piccola storia di una persona che si andava lamentando davanti al male che c'era nel mondo. E c'è gente che soffre, e c'è gente rancorosa, e c'è gente arrabbiata, e si lamentava con Dio. «Ma perché non fai nulla? Ma perché non fai nulla? Ma perché non fai nulla?» Una notte fece un sogno come un bambino, vide Gesù, che gli sorrideva e gli diceva «Ho sentito che ti chiedi perché io non faccia nulla? Sì, signore!» «Ma guarda!» e gli mostrò le piaghe. «Io già ho fatto tutto!» però se questo non fosse sufficiente ho fatto anche un'altra cosa ho fatto te Giovanni Paolo II disse che ogni cristiano ha la missione di Cristo anche noi siamo inviati per trasmettere con le nostre parole e i nostri gesti il perdono e la misericordia di Dio la cosa più seria più decisiva più bella più importante che tutti cercano allora chiediamo al Signore che da questo testo possiamo portarci due cose. Primo, fare nuova esperienza a noi di Pentecoste, come? Invocando lo Spirito, che ci va a fare esperienza d'amore, dell'essere profondamente amati. Secondo, che possiamo esserne testimoni e trasmettitori davanti a una generazione assetata di Dio. Molti si lamentano e dicono che è una società scristianizzata, che i giovani in chiesa non ci sono, che la gente si allontana. Guardate che è un'occasione fecondissima, perché la gente ha desiderio di Dio, di verità, d'amore, di bellezza, ma non dimenticatelo, non dimenticarlo, Dio ha fatto anche te. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.